Ciao, ciao. ciao, aspettiamo un secondo, vediamo se c'è qualcuno e poi iniziamo a preparare. Oggi facciamo la crostata di ricotta con le gocce di cioccolato. Sì, già c'è qualcuno possiamo già iniziare o magari per quelli che arrivano dopo ripetiamo tutti gli ingredienti allora facciamo la crostata di ricotta facilissima con le gocce di cioccolato con una pasta frolla all'olio io userò l'olio extravergine di oliva voi potete anche utilizzare l'olio di semi tranquillamente devo aspettare ancora tu dici regista aspetta qualcuno Non stanno arrivando se, aspettiamo qualche secondo. Mi raccomando Avete avvisato tutta la famiglia, gli amici, i parenti Avete chiamato tutti a dire che c'è la diretta Che dobbiamo fare la crostata di ricotta Dobbiamo essere in tanti ah. Ciao Pino, ciao Mariella, ciao Anna Auguri anche a te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 planetaria, non serve sbattitore, non serve niente, basta una ciotola e un cucchiaio. Aggiungiamo l'olio, ho detto, io sto utilizzando l'olio extravergine di oliva, potete utilizzare l'olio di semi, di girasole, che è più delicato, un attimo che non lo voglio sprecare. Mescoliamo bene, così. e qui c'è la farina che aggiungiamo poca alla volta poca alla volta così arriva Natale facciamo così allora dite qualche fatto ciao come state? quanti centimetri di ricrescita avete i capelli voi? voglio salutare la mia parrucchiera e la mia estetista preparate dei cespugliatori cesoie tutto quello che avete preparate tutto che quando torneremo sarà tragico allora come vedete già si sta formando la frolla aggiungo tutta Sto continuando a fare col cucchiaio perché non voglio... Ah, però c'è il guantino, posso farlo? No, Eh? Sì, sì. No, voglio farvi vedere che non serve proprio nessuna cura e attenzione. Allora, nonostante io avessi pesato la farina, come vedete l'impasto è ancora morbido. Vuol dire che le uova erano un po' grandi. Quindi non è... Il problema non è che è sbagliata la ricetta, a volte bisogna bilanciare in base agli ingredienti che abbiamo. Le uova forse erano un po' grandi e quindi richiedono un po' più di farina. Senza paura, senza pensare che la ricetta sia sbagliata, aggiungiamo un po' di farina senza esagerare. Si vede? Dimmi, c'è qualche domanda? Non parliamo di ricrescita. Non parliamo di ricrescita? Mm -hmm. Prensì penna, tantissimo. Eh, io allora perché mi metto il cappello? Non per farla la chef un po' e per l'igiene, perché stiamo cucinando, ma un po' è per nascondere la ricrescita. Come penso, tutti noi abbiamo lo stesso problema. Problema che voi uomini non avete. Vabbè, tu reggi sta. Fra un po' faremo le treccioline a quei quattro peli che hai. È vero? Sì. Ah, e le treccioline? La del cavallo. La coda? Il cavallo. E aggiungiamo un cucchiaino, facciamo così, un cucchiaino di un lievito per dolci. Un attimo. Perché un attimo? Ah, Dove riprendere il porcellino. Abbiamo aggiunto nel frattempo un cucchiaino di lievito per dolci.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 Allora, ripetiamo gli ingredienti che erano uova, zucchero, olio, io ho usato extravergine ma potete usare l'olio di semi, farina e un cucchiaino di lievito. La frolla è pronta, quando è pronta, quando non, ripetete tutti insieme, non appiccica le mani, <ride> è pronta, vedete? non appiccica, la togliamo di qua, facciamo una bella pallina, spoggiamo tutto, la ricetta nel link, si la ricetta è nel link, sì, link tranquilla poi comunque se me la chiedete ve la metterò nei commenti, tranquillamente, e la crolla la sta qui, anzi facciamo così, la mettiamo qui, e io nel frattempo preparo la ricotta. Comunque. Il video dove la troviamo? Poi eh, lo... poi lo, come lo, si carichiamo? Dice? lo carichiamo su YouTube. Lo trovate su YouTube e comunque Iscrivete. dopo anche sulla pagina. Però voi iscrivetevi su YouTube e azionate la campanellina. Anche per vedere le dirette, azionate sotto alla diretta, eh, vi esce scritto, attiva notifiche cliccate che così ogni volta che io sarò in diretta voi riceverete la notifica dopo essere iscritti e naturalmente iscrivetevi su youtube lo stesso vi arriverà una notifica cucina dove youtube il tuo canale sempre cucina come graziella va bene regista ho detto tutto allora qui abbiamo la ricotta la mia è un po fresca se eh, meglio quella del giorno prima così è più asciutta e eh, la crostata viene benissimo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 Solo crema, meglio senza panna perché la panna comunque, se fai la crema già cotta con la panna, cioè nella cottura fai la crema pasticcera, fa metà panna e metà latte, sì ma se fai la crema e poi fai la crema diplomatica e aggiungi la panna, no, meglio di no. Eh, no. Si può fare la farina di rimacino, cioè con la rimacinata? Rimacino. Sì, quella è perché non, non, ha, non si trova la farina non si trova la farina 00. non ce l'ha, non si trova, la 00. eh sì, lo, tutta la semola rimacinata, veramente non l'ho mai fatta la crostata tutta semola rimacinata prova, io farei un po' di semola rimacinata con la 00. fai vedere che sto aggiungendo le, le gocce di cioccolato e aggiungo le gocce di cioccolato qui abbiamo messo ricotta, zucchero, uova goccia di cioccolato, adesso vado a mettere un po' di buccia di limone sembra quello bio di campagna si, sì, sempre quello bio tuo voi aromatizzate come più preferite con la vanillina, con la vaniglia con la buccia di limone, con la di arancia a me piace la, bu la buccia di limone e anche a regista, Mi piace la buccia di limone, e in più mettiamo un pizzichino, pizzichino un altro pizzichino, di cannella, così. E lo togliamo. E il composto,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 Sporcate un po' le mani con la farina in modo da... da non avere problemi Dimmi se c'è qualche Sì c'è qualcuno che non usa le uova nella ricotta Non usa le uova nella ricotta? Sì. In che senso? Cioè, noi non la metti... facciamo senza uova nella ricotta Non metti le uova? Non metti niente? E come si compatta? E cos'altro metti? Solo zucchero? prendi qui che devono vedere per favore come, come si fa facilmente vedete com'è semplice da modellare ecco fatto quanto ci abbiamo messo? Due minuti senza mattarello, senza niente facilissima da fare Diametro del telegramma. allora io la sto facendo piccolino perché noi siamo un 2, però con questa rose qui potete fare fino a 24 centimetri, sì, perché vedete, mi ha lanciato un bel po' di frolla. Poi vabbè, farò la griglia, però riuscite a fare fino a 24 centimetri. Questa quanto è? 22, tu chiedi, che dimmi, quanto, quanti centimetri sarà, <ride> dai, <ride> Sì, saranno 20-22. Aspetta, vediamo sotto. No, non c'è scritto. Va bene, mettiamo la ricotta. La mia mano è 27. Sì, la mano di regista è... Piccolina. Sì, molto piccola. Mettiamo la ricotta. Stai riprendendo qui, per favore. Si vede? Che ha detto la signora? Come la compatta lei, senza uova? Mette solamente la ricotta? No, non, non ha risposto. Ah. Dice soltanto, poi non si sente la puzza dell'uovo. Ma perché si deve sentire la puzza dell'uovo? E mica... Vabbè. Allora, ora... Io vorrei fare la griglia per renderla più bella e quindi lo stendo col mattarello però volendo se uno non vuole perdere tempo a fare la griglia a fretta fa così prende un pezzettino di frolla arrotola così e la poggia sopra registra stai vedendo eh? e la poggia sentite tutto qua se eh, la... eh, sì, ma se io ti guardo a te poi perdo di vista qua è eh, un quadratore grande oh. eh. Troppo bianca la ricotta. Questa è quella di stamattina. Troppo bianca la ricotta. E, e come hai Ciao. Ma non lo so, a <ride> che colore siete abituati voi a vedere la ricotta? Vabbè, poi da scuola più di... Questa è di ricotta serie. di mucca, non è ricotta di, di pecora. Questa è ricotta di mucca, è bianca. Il tegame deve essere burrato e farinato. Si, sì, sì, burrato e infarinato. Non è detto? No, non l'ho detto. Scusatemi. Dimmi, e facciamo la nostra griglia. Naturalmente vi potete divertire come volete voi. Creare disegni e robe varie Questa è la griglia? Sì. Vedi come si fa? Chi? Allora, ah, prendi il pezzo e lo, lo tagli con le mani a fai? Sì, la e quello allora eh, eh, è un passaggio sì, sì, sì. che non puoi sero no? e poi lo schieni. E poi andiamo a fare dall'altra parte. Vi consiglio di partire sempre dal centro così poi il disegno. Cioè il disegno, la, la formatura della griglia è perfetta. Ah, eh, ecco, perché ecco. questa è la signora della, della ricotta. Che cosa? Eh, usa la ricotta di pecore, eh. cioè, è quella è più gialla. No, eh, no, noi stiamo usando mucca. la ricotta di mucca. A me quella di pecora veramente non piace, però ognuno ha i suoi gusti. Ok, basta così. Aspetta, vediamo se facciamo così. Dai, facciamo così. Facciamo un altro pezzettino di grilla. Naturalmente questa frolla non si butta, si fanno dei frollini, si fa una crostatina con la Nutella, poi vi farò vedere ciò che farò. Faccio una crostatina con la Nutella per domani mattina a colazione. Gradisce sì, per i bambini. Per i bambini di chi? Che stanno in casa. Ah sì, per gli altri, certo. Cioè. Bambini, grandi, sì. medio, piccoli. E la mettiamo qua. È pronta, ora la rifiniamo bene perché non è ben finita. È ben Ovvio, finita. che potete usare la ricotta di pecora, cioè, eh certo. Poi cioè, potete usare anche la ricotta di, di bufala, quella che volete voi potete utilizzare. Mica io sto dicendo che dovete utilizzare per forza la ricotta di mucca. A me non piace. C'è qualcuno che mette? E liquore, una ricotta tipo orchas o sambuca. Mm. Gusti. Vabbè, si può mettere se si vuole sì, però secondo no. me si rende sempre la ricotta sempre più liquida. Non capisco. Queste rabbine. Per me io, a me piace. La è semplice. semplice senza sì, giunte, senza cose sì, particolari Sì, sì, sì però sì, sì, ognuno è libero di fare come vuole sì. io ho messo la cannella c'è chi non piace la cannella metterà la velindina c'è chi non gli piacciono le gocce di cioccolato metterà piccole varianti, delle varianti. Uh, la marena potete mettere la marena potete mettere quello che volete voi io faccio così vieni a vedere scusa. prendo la forchetta e faccio "Oh con i rabbi della forchetta o con la parte di dietro per, dare, per fare un, uh, un disegnino. Potete fare così. Ah, vero. E andare ad abbassare. Questi sono i trucchi. Non sono trucchi, è un modo solamente per renderla carina. Grazie. Per non farvi vedere messo. Qua è farina dove sto... Intingendo la forchetta eh? non è niente di particolare Qualcuno sta arrivando adesso Non Adesso sa vedo la diretta E eh, eh, eh. eh, lo so abbiamo detto in ritardo perché non eravamo sicuri di avere la diretta. Iscrivetevi al canale youtube Si sì, iscrivetevi al canale youtube che li... selezionate le notifiche sì. e vi arriverà. Adesso appena finiamo Regista visto. la metterà sul canale youtube Ok è pronta vedete è pronta mi vado un attimo a lavare le mani tu inquadra la ricotta la ricotta la crostata buonasera bella ok allora ripeto un attimo gli ingredienti tu inquadra il porcellino un attimo Allora, abbiamo fatto la, ricotta, la crostata di ricotta e gocce di cioccolato, abbiamo preparato una frolla all'olio extravergine d'oliva, la ricetta è nel link sopra la diretta, abbiamo utilizzato uova, zucchero, olio, farina e un cucchiaino di lievito per dolci. Nella ricotta ho messo un uovo e un se, ne fate, se fate un quantitativo maggiore di ricotta non aggiungete le uova intere aggiungete sempre un uovo e i tuorli così la ricotta nella cottura non si gonfierà ho messo le gocce di cioccolato lo zucchero, un pizzico di cannella voi potete, eh, la buccia del limone voi potete evitare la cannella mettere la vanillina, mettere quello che più gradite io ho usato la ricotta di mucca ma voi potete utilizzare la ricotta di pecora, la ricotta di bufala la ric quello che volete voi punto, fine del, della storia c'è la signora della Florida che ti saluta. Ciao. Firenze, Padova, Cagliari, venezia Ciao a tutte, ciao a tutte. Allora, sentiamo, vediamo se c'è qualche diretta, qualche dire buongiorno, qualche domanda. Se no, io vado a metterla in cottura. Poi vi faccio vedere la foto finita, la foto della crostata cotta. E nel frattempo ci facciamo gli auguri. No. Una, no, niente augurio. La, te, la, te, no. uh, la temperatura ah, del forno temperatura. è il tempo. Sì, allora, uh, uh. la temperatura del forno. I dolci di solito si cuociono con forno statico. Lo cuociamo a forno statico a 180 gradi, come tutti i forni. Ora, ogni forno ha le sue paturnie, quindi io penso che per mezz'ora sicuramente dovrà stare in forno. Come facciamo a capire che la, ricotta, che la crostata è cotta? quando nei qui, vieni un secondo, qui, cominciamo a vedere, Eh, come hai detto ciò, queste si stanno andando, aspettate, ma no, dove vieni? andate? Eh, hai sbagliato tu, eh? ho sbagliato io, certo. ritornate indietro, stanno a casa, va bene, vieni, mm. quando, come si capisce che la crostata è cotta, quando i bordi della crostata qui, cominciano a cambiare Mamma di colore, si vede che sono cotte, allora la crostata è cotta e potete passare se la parte superiore non è cotta potete mettere una funzione Grillo oppure passare al ventilato È chiaro è tutto chiaro quindi 180 gradi per almeno mezz'ora poi vi dico esattamente quanto tempo è stata ok sì. Altro. Ciao da milano benissimo la farò domani Che si stacca che significa mariella che si stacca cosa si stacca? come Beh, si stacca forse? no questa qui io la lascerò in questa in questo tegame però naturalmente questa si stacca cioè se esce dal tegame basta mettere un piatto sopra e rovesciarla però sempre da fredda non da calda perché se no da calda fate il patatrac grazie Anna Grazie Maria, ciao Vita e Caterina di Girolamo, buon lavoro anche a voi. Quando è cotta si spacca, e si spacca perché forse la frolla non era ben cotta, oppure la ricotta troppo umida, ecco perché io ho detto, questa è la mia per esempio, era troppo umida la ricotta, la ricotta è sempre meglio quella che si abbia almeno uno o due giorni di vita. Così è più asciutta e la frolla non si bagna dimmi regista domani cosa prepari di buono per la pasqua? io? vabbè il menù di pasqua Andate io domani devo fare, vorrei fare i ravioli con i ravioli di carne con i funghi cartoncelli domani penso che farò quelli però poi posso cambiare idea in qualsiasi momento perché non ho mai previsato il giorno prima per il giorno dopo le idee le trovate sulla pagina comunque sulla pagina troverete ditemi voi che cosa cucinate per domani magari sono io che copio voi questa volta ditemi voi Quanta ricotta hai usato? è tutto scritto nel link dovete cliccare nel link Cliccate nel link. si aprirà un sito e c'è tutto la dosi, preparazione ma davvero? È certo c'è un link <ride> no! ok fatta scolare bene certo fatta scolare bene naturalmente io l'ho tenuta a scolare con la pasta però se la ricotta è del giorno prima o di due giorni prima si rassoda, perde più liquido, più siero e quindi è più asciutta ed è più facile da lavorare. Ora io, questa la devo mettere in forno perché sennò la mia frolla si inumidisce. Aspettate un secondo, torno subito. Fatemi mettere questa in forno perché sennò. Timballo di tagliatelle con polpette. Eh, posso fare anche quello? Lasagne, ragnello con patate. <ride> Chi ha detto ti imballo di tagliate e di conversano con le polpettine? E niente, a me Ah, allora sono di conversano. Forse sì. faranno va bene, la vita è Un bacio, neanche a te. Ciao. Domani agnello fritto anche mia madre faceva le cotolette di agnello a... a Pasqua. Ma io non okay. lo mangio l'agnello, ok. Allora. Abbiamo finito, ricordatevi se vi piace la, se vi la diretta, condividetela sul vostro profilo, condividete condividete condividete, condividete, condividete, condividete così ci conoscono, aspetta. Poi iscrivetevi al canale YouTube, quello è importantissimo. Cucina perché come lì Graziella. cucina come Graziella, perché lì ci troverete tutti i video che stiamo realizzando. Domani forse ce ne sarà un altro. Penso che domani farò i panini di patate. Quindi molto probabilmente verso pomeriggio sera troverete il video dei panini di patate di Nonna Maria che sono spettacolari, buonissimi. E poi anche su Instagram mi trovate se volete, è la basta. pagina cucina come la pagina lo sanno già. Lì, le ricette, le ricette sono sul sito. I le ingredienti, le... preparazione e tutto sul link. Basta, basta che ti prego. prego. Mi sembri una bambina a, a scuola pacchettata da ah, maestro. Cioè, ti, ti sfuso, Va ti sfugono dalle Ok, sfuso, okay. okay. Sì. saluti. Questo è tutto, ciao a tutti. Non si sa sì, se forse domani ci possiamo rivedere, oppure no. Comunque, ciao a tutti, buona Pasqua, bacioni, auguri da me, dal regista. Raffaele. Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao. ciao.